è di stimolare le persone a dedicare del tempo volontariato. Il, il nostro utente di riferimento è il turista della nostra città. Eh, perché? Perché in generale abbiamo un po' perso tutti il senso dell'ospitalità, insomma, lo vediamo al massimo con uno straniero e con il invece, è molto importante perché offre possibilità di lavoro molto grandi, almeno in tempi di crisi, dovrebbe essere chiara la sua importanza, se vogliamo rimanere non solo a vivere, ma anche a lavorare nella nostra amata città. Pensate che mia vita è proprio un lavoro a due passi, evitare di essere vengolari. Quindi cercare di fare in modo di puntare, sì sulle ricchezze del territorio, ma soprattutto ed anche sulla ricchezza delle risorse umane. Quindi l'idea è che è l'informazione che ti viene che va incontro al turista. Praticamente il volontario è a disposizione, sì per dare le informazioni, ma non solo, ma soprattutto per facilitare la soluzione di qualsiasi problematica tecnica, dall'accoglimento alle biglietterie, queste idee le cose, faccio degli esempi così, accompagnarli propriamente alla fermata giusta dell'autobus, chiamarli un taxi, eccetera. Come se fosse proprio un, un ufficio informazioni turistiche mobile e attivo nei punti nevralgici. Quante volte siamo stati noi i turisti, ci sentiamo un po' spaisati, quanto è difficile a volte avere certe indicazioni. Quindi questi disagi ci fanno dare a volte anche un giudizio molto negativo di quel posto che abbiamo visitato. In questo modo all'inizio sarebbero delle città che si contraddistinguono dalle altre per l'impegno sociale attivo e concreto, all'inizio con i turisti, in seguito magari con tutti i cittadini, quindi l'obiettivo è di diventare una città molto accogliente che si farà di